con l'arrivo in laboratorio del nuovo oscilloscopio è diventato sempre più indispensabile avere un riferimento in corrente alternata il più preciso possibile e, per ottenere questo risultato ho acquistato e mi è appena arrivato questo oven controlled crystal oscillator è in sostanza un oscillatore quarzato a temperatura controllata L'ho acquistato anche questo eh, su eBay, prezzo modico, un 24 dollari circa, 10 MHz che è un po' un classico, uno standard, onda quadra, è interessante notare la stabilità altissima sia nel breve termine che nel lungo termine. e Lo sto testando in questo momento in realtà prima di poter fare le varie prove ho dovuto aspettare che si scaldasse un po' e qui nel laboratorio c'era particolarmente freddo quindi ha impiegato del tempo ora eh, la temperatura è circa 20 gradi E, è abbastanza facile da utilizzare, semplicemente va alimentato il sistema di riscaldamento a 24 volt e gli va data una tensione di riferimento il più possibile precisa perché è con questa tensione che si va a mh, agire sulla frequenza dell'oscillatore. Questo modello in particolare richiedeva 5 volt. Per dargli 5V io ho utilizzato questa schedina, e si tratta di una scheda con un riferimento di tensione, un Ref02 riferimento a 5V, ho utilizzato il circuito disponibile sul datasheet del produttore. E um, ho cercato di, eh, l'ho anticipato il diciamo, circuito come dicevo in un altro articolo da un giratore, anche perché la tensione con cui alimento il riferimento di tensione medesimo, come vedete, è abbastanza eh, sporca. Si tratta di questa onda a dei picchi di 0,2 volte, um, quindi il giratore mi consente di spienarla il riferimento di tensione è 5,000 volt è stato settato con particolare attenzione grazie al multimetro di un amico ed ecco il risultato visualizzato sul nuovo oscilloscopio faccio notare dove si legge il periodo adesso tento di indicarvelo 100 nanosecondi, ossia 10 MHz molto stabile onda piuttosto bella e come in tutte le onde quadre c'è una buona componente di Overshot però insomma non mi preoccupa questa è la prima prova, l'idea è quella di realizzare una, eh, un piccolo rec che mi faccia da centralina di distribuzione del segnale eh, a 10 MHz per la varia strumenta. Questa eh, invece è la FFT, è lo spettro dell'onda che abbiamo visto poco fa, come vedete l'armonica più alta è a 10 MHz come d'altra parte ci aspettavamo se scorriamo andiamo a vedere la seconda armonica mi posiziono col cursore sul picco l'abbiamo a 30 MHz incontriamo la terza armonica a 50 la quarta a 70 circa sì, 70 e la quinta, la quinta la incrociamo attorno agli 87 e molto definite la purezza spettrale che lascia presagire non ci saranno particolari difficoltà in fase di amplificazione per distribuire il segnale su più linee. E una cosa interessante è che nel momento in cui io vado però a accoppiare il canale a 50 ohm sorgono dei problemi, nel senso che rispetto al datasheet è evidente che eh, l'oveno oscillator non è in grado di pilotare carichi a 50 ohm, eh, questo è un motivo in più che mi spinge a mh, amplificare il segnale di uscita con un operazionale o più operazionali.